Non c'è mai un attimo. E sei all'ascolto di Radio Aves, buon ascolto e speriamo che si senta abbastanza bene. A voi, si può essere amici per sempre. In amore o sei dentro se sei fuori, un amico ti lascia anche vivere, non ti scredita, non si vede.